Ciao a tutti. Oggi vediamo dei coltelli serramanico prodotti artigianalmente a Premana, in provincia di Lecco. Si chiamano modello Bergamasco. Hanno il manico in legno. È una differenza fondamentale. Questo che vedete è un normale coltello serramanico, lunghezza 8 cm. Questo invece è un pochino più grande, ha una lunghezza di 9 cm ma ha questo blocco questo è un blocco che è stato brevettato e serve per tenere ferma la lama si chiude, c'è un gancetto che lo fissa e la lama resta ferma, bloccata è molto comodo soprattutto quando si usa di punta perché guardate che differenza Passo il normale coltello usandolo di punta il manico si piega può capitare di avere questa necessità questo invece anche usandolo di punta avendo il blocco non si piega la lama quindi quando siete in montagna o dovete comunque lavorare su del legno in punta con un normale coltello la lama si piega mentre con questo sistema con la lama bloccata resta perfettamente nella sua posizione c'è il gancetto come si vede si apre Allo stesso modo, ecco qui vediamo che se non è agganciato la lama si piega. Sono tutti coltelli prodotti con acciai speciali molto resistenti. La stessa cosa avviene quando il coltello è chiuso. In tasca non si aprirà mai perché è bloccato mentre un normale serramanico si può anche aprire. Vi ringrazio per l'attenzione, se vi interessano li trovate sul nostro sito elettronicadidattica.com insieme a tanti altri prodotti provenienti da Premana. Vi ringrazio, continuate a seguirci, a presto!